No, siamo piano, no, siamo scaletta, Qua siamo a piano della scaletta, Guardate che pannone. Opla. Non è che Minha ma ha l'albo mezzo gelato, sta gelato. Vedete come stanno bene no? no, no.